Quando sei in diretta, ah, ok, ci sono. Si, sì, si, sì. c'è una stella. È qua. eh eh. sarà qualcuno? Sono io, non ti preoccupare, si sì, anche a me. Cioè, Aspettiamo... stelle che questo ah, qualche sì. secondo. c'era scritto novità. Boh, vabbè. Buonasera a tutti, Aspetta. perché io non vedo la diretta ciao ah, eccola adesso iniziare. Sì. posso iniziare Ci ciao ciao Fiorella grazie ciao allora buonasera a tutti come state spero stiate tutti bene forza e coraggio che questa storia finirà presto allora oggi insieme proviamo a fare i panzerotti in diretta cosa non semplice io ho preparato già tutto quindi tranquilli Soprattutto ci tengo a dire che questa è la mia ricetta quindi state tranquille non preparate gli spilloni per farmi i riti voodoo state tranquille questa è la mia ricetta però tutte le persone che l'hanno fatta si sono trovati bene vorrà dire che la ricetta è funziona, è valida allora, Oggi prepariamo i panzerotti proprio pugliesi. Non sto dicendo che questa è la ricetta tipica pugliese, questa è la ricetta di Graziella. Che fa i panzerotti pugliesi? Ok. Copyright, allora. copyright. No, nessun copyright. Allora, ciao Lori, aspettiamo un altro po', non si vede. Tina dice che non si vede. Sì, si vede, stanno 200 Ti vedo a metà. Sposta. Allora, se vi danno fastidio i commenti, strisciate col dito verso, verso destra. destra. Provate verso destra o verso sinistra, i commenti se ne vanno e non, non vi danno fastidio nella visualizzazione del video. Comunque iniziamo. Allora, questa volta faccio i panzerotti con la farina zero e la semola rimacinata. Quindi faccio una parte di farina di grano tenero una parte di farina di grano duro rimacinata alla farina vado ad aggiungere il lievito fresco se utilizzate il lievito secco il rapporto è 1 a 3 quindi se io utilizzerò 5 grammi di lievito fresco voi utilizzerete per tre volte il lievito secco in meno ok perché questo contiene acqua quello no Ora, io utilizzerò giusto pochissimo lento perché l'impasto per i panzerotti, io l'ho già fatto. Ti vedo la metà, stiamo in orizzontale, normale. Non ti, no, che ti, no, ti, che, ti, ti vedo ti una metà. metà, perché l'altra volta l'abbiamo fatto in verticale. Allora mm. ti... Ma basta che, eh, mo, che ora vedrete la, la ciotola, ora il regista inquadrerà la ciotola e state tranquilli, a noi ci interessa vedere la, la ricetta, state sereni. Allora... Io userò pochissimo lievito, perché l'impasto per i panzerotti ce l'ho già pronto, e quindi questo impasto lo rimanderò a domani, e quindi uso giusto 5 grammi di lievito. Non lo sciolgo nell'acqua, per farvi vedere che anche se non lo sciogliete nell'acqua, state tranquilli, tutto andrà bene. Aggiungo al lievito un cucchiaio di zucchero, e inizio ad impastare con l'acqua. Io sto usando l'acqua fredda, perché ho detto... L'impasto non mi servirà stasera. Se voi avete un, un po' più di fretta o volete, volete preparare i panzerotti più velocemente, utilizzate l'acqua tiepida. Grazie, Lucy. Non si vede il tavolo. Adesso si vedrà, non vi preoccupate. Adesso registra inquadrerà meglio il tavolo. Tranquille. Io, io lo vedo il tavolo, lo dovreste vedere anche voi. Adesso si vede. La farina 0 non si trova, stai tranquilla, usa la 00. zero. Regista, hai deciso di farci venire il mal di testa? C'è una stellina, dove cliccate sulla stellina. E che c'entra? Ah, vabbè, cliccate sulla stellina se volete. Sì. Allora, io sto facendo l'impasto, parliamo di questo per il momento, poi diciamo tutto. Ho aggiunto l'acqua, le dosi, tranquille, le troverete tutte nel link sopra la diretta. Adesso pensiamo a fare i panzerotti. Allora, io ho utilizzato... La farina zero e la semola rimacinata. Voi in questo momento potete utilizzare la farina 00, la farina la, tutta semola rimacinata, farina integrale, farina 00, la zero, quella che volete voi, ok? Respira tranquilla, <ride> mamma c'è. Cioè, respira. Voglio spiegare bene tutto il tempo che ti serve. Ok, state tranquilli, vi faccio vedere tutto e vi spiego tutti i segreti di questi panzerotti. Allora, l'impasto deve essere morbido, ora vi faccio vedere quanto morbido e vi dico anche perché deve essere morbido. A questo punto aggiungiamo il sale, però se voi aggiungeste il sale alla farina non succederebbe niente, state tranquilli. Il lievito muore se voi mettete proprio il sale sopra il lievito, seppure, io ho provato tante volte non mi è mai morto il lievito, il mio lievito è, ha sempre funzionato e lavorato tranquillamente. Quindi state sereni. La stellina, se cliccate sulla stellina. La stellina dice acquista, ma sì, si paga? Un centesimo cosa. No, no, che cosa dovete pagare? Stai zitto. Un no. centesimo. Non pagate niente, cioè, non cliccate allora niente. È una cosa di Facebook. Se volete. No, no, no, no. Eh, no. No. Una cosa loro, ovvio. Perché è una cosa che ha messo Facebook senza il nostro consenso no non acquistate niente pensate a guardare la ricetta state tranquilli allora io aggiungerò ancora un po' d'acqua e ora vi spiegherò anche perché perché ho usato la semola rimacinata la semola rimacinata essendo di grano duro assorbe più acqua rispetto alla farina Il regista è buono dai che poi dicono che io sono monella un con su, su, su, su, su, no, io non voglio che pagano neanche 0 centesimi Allora, questo è l'impasto pronto. Vedete com'è morbido? Non è pronto ancora, eh? Ora, io lo trasferisco sul piano da lavoro. Aggiungo un po' di semola rimacinata. E trasferisco l'impasto. E lo vado a impastare. Così. Senza troppe paure senza nessun sbattimento si può dire sbattimento vabbè ormai l'ho detto e impastate allora non proviamo la ricetta nel link sopra alla diretta trovate la ricetta con tutte le dosi e tutti i segreti tutti gli accorgimenti che dovete adoperare per avere dei panzerotti perfetti tranquilli che adesso ve li, ve li dirò anch'io io li faccio uguali bravo il video, poi dove ecco, mi scusate, il video poi lo, lo, lo troviamo eccomi scusate il video poi lo troverete su YouTube appena finita la diretta regista lo caricherà. scaricherà su YouTube, caricherà, Car scaricherà quello che è YouTube su YouTube, voi iscrivetevi, mi raccomando iscrivetevi. A YouTube, il mio canale è Cucina come Graziella. Iscrivetevi, allora iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. non vi costa niente, no. Anche io stasera panzerotti di semola. Brava. Brava. Federica ferro, cliccate la X vicino alla barra delle stelline e scompare. Allora, questo è l'impasto dei panzerotti. Adesso è un po'... Non è liscio, vedete? Se noi aspettiamo 5 minuti e lo riprendiamo, diventerà liscissimo. Liscissimo non so se esiste in italiano, ma io lo dico lo stesso liscio L liscio nel senso proprio vellutato. le ho fatti ieri buonissimi con questa ricetta chi è? coccinella che bel nome, coccinella oh, tu pensate delle tue, io lo vedo io eh, dillo eh, sì. che cazzo la stellina? a re non date retta, ora non verrà che diretta allora l'impasto avviene qua è pronto è morbido non è sodo non è duro come vedete è morbido non però non appiccica le mani questo è l'importante. deve essere morbido e poi vi spiegherò il perché ora questo impasto noi lo prendiamo lo mettiamo in una ciotola lo copriamo con una pellicola e lo mettiamo a lievitare rallenta non, non, non riescono a seguirti, rallenta la mia spiegazione Mi chiama, grazie, sì, con questa ricetta, brava Cucinella Allora, ripetiamo tutto Questi sono i miei panzerotti Questa è la cosa più importante respiro, respiro perché mi rilancia il pensiero dei commenti che vorranno dopo E che ho già letto in precedenza su questa ricetta Alla farina ho unito la semola rimacinata quindi ho fatto metà farina zero e metà semolo rimacinato, vedete comunque tutti gli ingredienti nel link, ho aggiunto il lievito, lo zucchero, io lo aggiungo lo zucchero, a me piace un bel colore dorato dei panzerotti quindi aggiungo lo zucchero, ho aggiunto l'acqua e alla fine il sale, secondo me nei panzerotti non serve nel burro, nell'olio, nello strutto, nella margarina, nel latte, non serve niente, Rallenta, rallenta, non riesco a seguirti, troppo veloce. Vai, c'è un buttarello. Eh. respira allora ripeto. Non utilizzate secondo me, la mia ricetta. Sei buono Raffaele. Se no, non mi avrebbe successo. Cosa serio. prepari? Eh. Io lo userò, lo stanno guardando. Eh. Allora. Secondo me non serve nella ricetta aggiungere nessun grasso perché poi andremo a friggerli. Quindi né olio né burro né strutto né margarina né latte aggiungiamo proteine ad un impasto che non, al quale non serve proprio niente. Fate un bel impasto idratato e state tranquilli che i panzerotti vengono buoni lo stesso. Anche senza burro, senza olio, senza margarina, non serve. Questo è un impasto poverissimo. Quindi, questi eh, sono i miei consigli, se poi voi avete la ricetta di famiglia nella quale mettete burro, margarina, olio, uova, prezzemolo, quello che volete, continuate a fare quella che avete voi tranquillamente. Ora facciamo finta che il nostro impasto è lievitato, è bugia, ti seguiamo benissimo. Che, che. Allora, facciamo finta che il nostro impasto è lievitato. Sono passate 3, 4, 5, 6 ore. Io non posso dirvi quanto tempo ci vorrà, perché se a casa vostra fa freddo ci vorrà più tempo, se fa caldo ci vorrà meno tempo e quindi dovete controllare voi. Fate sempre la croce sul panetto e quando la croce scompare l'impasto è lievitato. Ora, noi facciamo finta che l'impasto è lievitato. Una volta che è lievitato l'impasto, noi lo prenderemo, ne staccheremo dei pezzetti, così... Io li faccio da 50 grammi, massimo 60 grammi l'uno quindi e li faremo delle palline. Così, ripeto: facciamo finta che il nostro impasto sia lievitato. Non è lievitato. Facciamo delle palline che metteremo a lievitare. Così, staccate un pezzo, arrotolate sulla mano con la mano, non sulla mano, sotto la mano e mettete a lievitare ok queste le mettete a lievitare coperte o da un panno bagnato oppure con la pellicola semplicemente e le lasciate lievitare sempre fino al raddoppio quindi prima lievitazione in ciotola la massa intera seconda lievitazione a panetto da 50 60 grammi potete farle anche da 40 le potete farle anche da 80, dipende dai vostri gusti, secondo me se sono piccoli vengono meglio perché si gonfiano di più, hanno meno superficie da, da, da cuocere, ok? Dimmi se c'è qualche domanda, ti vedo perplesso. Se puoi togliere quel guanto? si sì, lo sto togliendo. Senti, tu dici togli il guanto, ma tu lo sai, tu le letti le critiche che ho avuto quando non no, metti il guanto? No, no, non è, non è... Non ah. è... Ok, io è rimetto... Due palline nell'impasto. Ora vedete che l'impasto è già più liscio. Perché ha riposato 5 minuti. Ok? Ora questo qui lo si mettiamo, appiccica? non appiccica, vedete? Non appiccica, okay? Questo qui lo mettiamo a lievitare. Che belle ho, mani che hai. Oh, grazie regista come sei carino no, ah non l'hai detto tu mi sembrava strano era un commento oh, mi sembravano strani i complimenti da parte tua allora tu riprendi qualche cosa che io vengo subito arrivo subito cucina con me graciella, presenta il panzerotti leggi qualche Plane, ti ringrazio per quello che stai facendo li fai compagnia più di uno stai imparando a cucinare Bra grazie, grazie a voi. Fate più compagni a Consigli mia, sono quelli giusti, le dose sono quelle giuste, gli ingredienti sono quelle giuste Non vi potrei mai dare dei consigli sbagliati perché poi sarei male io per prima, se voi buttate del cibo per colpa mia e non vorrei mai. Allora, e qui adesso abbiamo tutto l'occorrente per fare i panzerotti per farcirli. Allora, far, fare i panzerotti in diretta è un'impresa ardua. Noi ci proveremo, siamo in tanti. Allora, altro messaggio per le signore di qui sopra che commentavano nell'altro video dei panzerotti. Io li farò semplici: quindi pomodoro, mozzarella e origano, sale e, e pepe. Può ripetere le Di qua è... <coughs> non le avevo inquadrate, puoi ripetere? Si, sì, pomodoro, sì. mozzarella. Sì origano sì. sale e pepe nella passata nel pomodoro sì. che ho già messo ok passata semplice cruda non cotta ora registra c'è ma non si vede sì sì non si vede lui sta dietro le quinte ora io naturalmente l'impasto dei panzerotti l'ho già preparato regista per favore inquadra le pallottole no no le prendo io dai stai buono eccole qua questo è un impasto preparato stamattina magia l'ho preparato stamattina alle 9 più o meno circa queste sono le palline lievitate si sì, queste sono le palline lievitate che ora andiamo a stendere e a friggere cioè dalle 9 <ride> allora sì. quante ore dalle 9 fino ad ora io ho messo 3 grammi di lievito circa oggi fa abbastanza freddo quindi ci hanno impiegato un bel po', non lo so quante ore sono. Ora sposto: il conto. prendo una mia pallina, mi bagno le mani, mi, mi sporco le mani di semola. Ne prendo una, la metto nella semola, così e poi la metto sul piano del lavoro. Vedete? Guardate le bolle. Scusami, ripeti le dosi, Cioè, nel senso che ripeti il link per le dosi ancora c'è incongruenza fra quel che dici delle quantità e il. La... no no non c'è incongruenza tranquille seguite... Sì, forse nel... tu voi seguite la ricetta la ricetta, la ricetta, è, nel link. La ricetta è quella te... del link io ho già avevo meno farina zero ho messo un po' più di semola rimacinata ma è solo perché io non avevo più farina zero nel link c'è la... La, la ricetta giusta, giusta. Le dosi state tranquille la tranquille nel link c'è la ricetta giusta vieni qui fai vedere le... per favore fai vedere le bolle guardate c'erano solo 3 grammi Lori ha fatto il calcolo 9 ore bravo 9 ore Lori è la mia assistente personale bravo. grazie Lori perché mi aiuta tanto quando chiedono le ricette lei le, le, le, le mette nei commenti grazie Lori sei veramente preziosa allora stendiamo il panzerotto come vedete abbastanza sottile si vede si sì. ok ne stendiamo due o tre, così poi vi faccio vedere sia cosa dovete fare e cosa non dovete fare. Io ne prendo un altro e lo metto qui. Lo passo nella semola. Guardate che bello che bell impasto, pieno di palline, di palline, buongiorno, di bolle. Si vede? E lo metto qui e ne prendo un altro. Vediamo se ne riusciamo a fare tre. allora per come è morbido l'impasto non serve neanche il mattarello però facciamo tutto com come si deve ora questo è il nostro impasto non mettete troppa farina qui sulla superficie quando stendete perché sennò poi quando andrete a richiudere l'impasto non aderirà ok? ora aggiungiamo la mozzarella, questa è mozzarella fresca tritata, voi potete utilizzare la scamorza, potete utilizzare il treccione che è molto più asciutto. Se utilizzate la mozzarella o il fior di latte mettetelo a colare in un la pasta, un paio di prime. Il mio consiglio è quello di non unire pomodoro e mozzarella, perché l'acidità del pomodoro fa fuoriuscire i succhi della mozzarella e quindi quando andrete a friggere i panzerotti si apriranno. Piccola parentesi, ora... Ovviamente questo è il ripieno, ognuno può fare quello. Però poi ognuno fa quello che vuole. Questi sono i miei consigli spassionati per voi. Questo è il ripieno base. Sì, questo è il ripieno base. Questo potete è, aggiungere sempre. il prosciutto, il tonno, i capperi, il pepe, l'origano, quello che volete voi. Eh, le cipolle sponsali, le cipolle normali, potete fare rape e salsiccia. Potete fare addirittura la nutella quello che volete voi fate come volete i panzerotti ognuno piace a modo suo ok ora aggiungiamo il pomodoro sopra alla mozzarella io vi consiglio sono sempre consigli non sono regole sono miei consigli di non mettere il pomodoro sotto e la mozzarella sopra perché se no andate a bagnare l'impasto e chiudete allora questa è la parte più difficile per voi la chiusura dei panzerotti sigillate bene con le mani così potete fare così questo è già chiuso bene vedete ora vi faccio vedere un altro modo per chiudere il panzerotto fate così così prendete le estremità del panzerotto e le pizzicate così però se avete le unghie lunghe non ve lo consiglio perché andrete a, buca a bucare lo stesso questo è un altro modo per chiudere i panzerotti e poi andate sempre a sigillare con le dita ok? ora ne stendo un altro sempre mani pulite, senza smalto, senza unghie fate come volete, poi nessuno vedete. in casa vostra non mi può dire niente, niente nessuno, nessuno di quello che fate però queste eh. sono le regole si tratta. ora ne facciamo un altro gli alimenti mettiamo sempre mozzarella non li fate vuoti i panzerotti che sono angosciosi i panzerotti vuoti sono di una, una tristezza infinita e io ci metto un po' di origano così ok? sta inquadrando ora andiamo a chiudere il nostro panzerotto come lo vedete è bello cicciotto allora facciamo così qualcuno lo ha con la forchetta? Sì, potete anche farlo con la forchetta, però secondo me con i rabbi della forchetta andate a rischiare di bucare l'impasto. Però, se vi trovate bene, fate così, così potete fare, prendere una rotella tagliapasta pasta e, e rifilare i bordi. A me non piace perché mi dà di artificiale il panzerotto fatto così, mi dà di finto. No, no, non so spiegare, mi dà di un panzerotto finto, mi piacciono i bordi frastagliati però lo potete fare ora penso che l'olio sia pronto andiamo a vedere se è pronto metto un pezzettino di impasto si sì, vedete è pronto sì. non è appena sa ecco è quasi pronto sono di semola panzerotte sono un po di cioè, farina zero e semola Il link, nel link troverete tutta la ricetta le dosi tranquillo le dosi tutto nelle cesse ci sono seguendo recesso, ovviamente sempre Sardegna, Piemonte, okay. Rovaldia, Calabria. Salutiamo allora, tutti. L'altro suggerimento che io vi do è di non tenere i panzerotti già farciti sul tagliere. Ad aspettare: no, almeno fateli in due quindi uno che farcisce i panzerotti e uno che frigge, perché se tenete i panzerotti pronti, uno si bagna l'impasto, due l'impasto lieviterà e quindi andrà a non sarà più non aderirà più la chiusura. Ora proviamo a friggerne uno e vediamo cosa succede. Sì, sono fortunato, mi sta vezzando. Sì, lo dice pure. Allora, ora, regista, tu vieni qui e inquadra qua che io vado a prendere lo corrente per friggere. Io lo metto, eh. Arrivo subito. L'olio è a temperatura? Sì. Ora vedete? l'olio non era proprio a temperatura perfetta ciao campagna non appena, aspetta i saluti non appena arriva in superficie voi che cosa dovete fare? girare il panzerotto in modo che la parte superiore non gonfi e non si apra ok? spero di essere stata chiara ora io ne ho messo uno solo perché l'olio non era proprio arrivato a temperatura perfetta però dopo io ne metto due giriamo No, non Vieni. Vieni qua, qua. Allora, l'olio non deve essere troppo caldo, se no, che cosa succede? Che si cuoce la parte esterna e la parte interna, la mozzarella non fila e quindi non abbiamo un buon risultato. Vedete come si sta gonfiando? Per il momento non si sono aperti, speriamo che non si aprano. Di solito a me non si aprono, però oggi capace che con la diretta e con l'ansia sì. Ne metto un altro. Allora, guardate come si sta gonfiando. Questa è tutta l'aria che sta sprigionando la mozzarella all'interno che si sta sciogliendo e quindi il vapore. ed è Ora vedete è salito in superficie, io lo giro. Poi magari ne sacrifichiamo uno per farvi vedere quello che non dovete fare. Per ora non sacrifichiamo niente, che a me mi dispiace poi che dobbiamo sporcare tutto l'olio e, e fare un, un caos. Si vede bene? Se avete qualche domanda fatela nel frattempo che io cuocio. C'è il detto del il primo panzerotto della pendola. Ah. No, no. È della pendola? No, il primo panzerotto di solito è di, di chi frigge. <ride> <ride> di solito è così ora vediamo la ricetta, Dai, la ricetta è nel è nel mamma mia quanti siete siete veramente tantissimi ciao milano allora vedete che allora devo finire di dire allora smettere di dire allora io giro come vedete guardate già che bel colorino sta prendendo il panzerotto io li sto girando e poi vi dico un'altra cosa Allora, se voi fate parecchi no. gusti di panzerotti il mio suggerimento è questo: come fate a distinguere poi una volta cotti i panzerotti? Fate un a casa mia si chiama pirruzzolo, così un cornetto. A panzerotto, così questo è un gusto diverso. Quelli magari pomodoro e mozzarella non fate niente, li lasciate normali. Quelli invece con un, un sapore diverso, voi fate il piruzzolo, un piruzzolo, che ne so, avete messo il tonno, due pirruzzoli, anche dall'altro lato, avete messo le cipolle, tre pirruzzoli, ne fate uno al centro, avete messo la nutella. Così vi ricordate che a differenza di pirruzzoli avete dei gusti diversi. Per distinguere. Ok, come vedete? i panzerotti non si sono aperti. La ricetta è nel link. Prendi qua per favore che facciamo vedere che i panzerotti sono chiusi. Ciao Svizzera. Ciao ciao. <ride> Poi ci inviti sulle montagne, anche eh, ci manca. Sì. Allora questo guardate è quasi pronto. Ovviamente ciao Bergio. Ciao a tutti. Ciao a e grazie veramente dell'affetto con cui ci seguite, siete veramente carini. C'è qualcosa che sta schizzando, questo qui è pronto. No, io non posso chiudere la seria ancora, proprio per farvi vedere che noi li faremo belli dorati e non succederà nulla. Ora magari io nel frattempo ne stendo un altro. Così vi faccio vedere un altro metodo di chiusura è quello più antico, quello delle nonne, quello delle nostre zie, no, mia madre no, mia madre li chiude in maniera moderna perché lei... Ti ringraziano per il consiglio del pirruzzolo. Del pirruzzolo? è piaciuto. Lo sapevo, per questo ve l'ho dato, <ride> però non cambiate il nome, eh, cambiatevi sempre pirruzzoli. Allora, questo qui è pronto, fai vedere eh. che bel colore che ha, la doratura, la doratura perfetta, si. ok? Si. Anche questo lo lasciamo qualche altro secondo e poi lo torniamo. Li appoggio qua un attimo. Ciao da Monica di Bavelli, Roma. Ciao a tutti, ciao. Francia, Germania. Allora, ne stendo un altro e vi faccio vedere un altro modo per chiudere i panzerotti. Questo qui lo metto in frittura perché sta già da troppo tempo qui ad aspettare. Se i panzerotti aspettano un po', mi raccomando sigillate di nuovo i bordi in modo che non, non si aprano in cottura ciao Sardegna questo si può togliere perché è cotto ora vedete? io vorrei sacrificarne uno ma non lo faccio lo giro subito regista riprendi qui che sto facendo vedere subito appena il panzerotto è a galla, sale in superficie dell'olio voi lo girate così non si gonfia e non si apre Ok. ora ne facciamo un altro questo qui è il panzerotto mio preferito quindi bianco, solamente pomodoro e origano, ok? Ora lo niente, chiudiamo così, niente olio, niente olio, no, no no no, no. lo chiudiamo così, ora avevo le mani di origano e quindi si è sporcato di origano, non succede niente, e le nostre le nonne, le zie facevano questo ricamino sui panzerotti, fai vedere, così, così, aspettate che mi metto un po' di farina di semola sulle mani così non appiccico, così, così, Dai, questo bene, è un altro metodo per chiudere i panzerotti, molti li chiudono così perché si sentono più sicuri, secondo loro così sono più sigillati, potete farlo tranquillamente, ok? Ora giriamo questo. Che non si vuole stare in non vuole rimanere non si mantiene, lo dovete mantenere sì. e mettiamo questo qui nell'olio e poi magari ne apriamo uno allora io adesso per far vedere a voi ho trascurato questo e quindi ma non succederà niente tranquillo ora vi voglio far vedere ne sacrifichiamo uno regista pazienza se io non giro il panzerotto cosa succede guardate seguite la ricetta del link. Sì, la ricetta Nel del limone seguite tranquillo. qua la qua è giusta vedete si gonfia allora siccome il mio impasto è idratato non si rompe eppure guardate guardate che cosa succede se io non giro il panzerotto da qui fuori esce la mozzarella io lo devo girare se no adesso la devo buttare il panzerotto ok ok si è, si è visto perché sennò no io adesso devo buttare il panzerotto già adesso rischio okay. che mi esca la mozzarella quindi io spento l'olio perché ho paura che con la piastra vada troppo forte. Non è regolabile come con uno. Che tipo di olio ho usato? Io ho usato l'olio di semi di arachidi, che è l'olio che ha il punto di fumo più alto, più simile all'olio extravergine d'oliva. Però voi potete utilizzare l'olio extravergine d'oliva tranquillamente, l'olio di semi di girasole tranquillamente. Ok? Ora, incidenti, vediamo se ne apriamo uno. Aspetta, ma no, non Non voglio far vedere tutto. Allora, dimmi se c'è qualche domanda, dimmi, dimmi. Che olio ho usato? La vecchia non voleva mai morire. Ah, perché non finiva di imparare. Bravo. Si può fare con la farina 00? Certo che sì, sì, le potete fare con la farina 00. Soprattutto in questo momento, usate le farine che avete, state tranquilli, vengono pure lo stesso. Dovete tenere solamente d'occhio la, la lievitazione, perché essendo una farina più debole, lieviterà più velocemente. Ok? Basta. Ora dai, apriamone uno e facciamo vedere. Speriamo che l'interno sia bello filante. Non ti strunare, aspetta. No. Guardate, mm. si vede? Fai vedere bene, si vede? Perché non si vede? Vengo io più vicino, dai. Sì, ora si vede. Vedete come è filante. Ah, cielo, oh, oh. Si vede come fila? Quindi il panzerotto è cotto perfettamente. Guardate eh sì, come sottile, non è che questo è una telecamera. Guardate come sottile l'impasto, non è steso in maniera spessa. È perfetto, non perché l'ho fatto io, ma è perfetto. Ok, riprendi bene qui. Così facciamo vedere come sono venuti. Questo. Qui che volevamo sacrificare, non l'abbiamo più sacrificato perché l'ho girato in tempo per non farla aprire, però vedete quello che stava succedendo. Si stava aprendo l'impasto. Eh, Se noi farlo. non l'avessimo girato si sarebbe aperto ancora di più in superficie e sarebbe uscita tutta la mozzarella. Quindi questo... Soffiate, è... soffiate, soffiate, soffiate. Sì, soffiate, soffiate che soffiate. Scorda, soffiate. soffiate. Tutti, insieme, dai, quanti... Tutti soffiate. In quanti insieme, dai, forza su. Allora, io spero di essere stata chiara e Uno, di avervi detto tutto. Via tutti insieme. Mi sono anche sporcata. Spero di avervi detto tutto in maniera chiara e semplice e che abbiate capito come realizzare i panzerotti. Fare in diretta è stata un'impresa ardua. Avevo no. un'ansia a 3000 perché avevo paura di combinare disastri. Invece non è successo niente. Non, ha fatto nessuno, non li fa nessuno in diretta. Quindi, potete farle anche voi con calma a casa vostra, sto sfidando per l'ansia, ok? Ora, se c'è qualche domanda io vi rispondo, se no state tranquilli che poi vi rispondo a tutti, io vi rispondo, però purtroppo Facebook toglie i like, toglie i commenti e non so perché, io vi risponderò a tutti, come rispondo sempre a tutti, se a volte non vi rispondo è perché Messenger o Facebook mi manda il messaggio dopo 3-4 giorni e quindi ormai la risposta è inutile darvela, perché penso che abbiate già risolto se avete qualche richiesta messaggiate in privato Sì, di quanti grammi devono essere le palline allora io vi consiglio di non fare delle scialuppe di fare dei panzerotti piccolini perché come vedete vedete come sono carini piccoli vengono belli gonfi se voi invece li fate a scialuppa è difficile che è troppa superficie che l'olio deve far cuocere quindi il panzerotto non gonfia viene piatto, schiacciato viene piatto non so come dirvelo ok si possono fare anche al forno no questa ricetta no c'è un'altra ricetta per farne al forno e la ricetta aspetta la ricetta dei panzerotti al forno prevede l'olio nell'impasto perché stando più tempo in cottura abbiamo bisogno di un grasso che renda l'impasto soffice dopo la cottura i panzerotti invece che stanno pochissimo tempo nell'olio non hanno bisogno di nessun grasso, ritornando al discorso di prima, che c'è chi aggiunge le uova, l'olio, il burro, la margarina, lo strutto, quindi un'altra cosa che io voglio appena dire. appena fatto la domanda lo strutto, no? No, questi panzerotti come avete visto, guardate, veramente, non perché li ho fatti io. Il video lo troviamo su YouTube. su YouTube, Fra dieci minuti iscrivetevi. Il regista lo metterà su YouTube, eh, diciamo. i tempi tecnici perché... YouTube, iscrivetevi, Voi iscrivetevi su YouTube, che tutti i video vengono caricati lì, iscrivetevi, mi raccomando che per rendere attivo il canale, il canale YouTube dobbiamo essere in mille, se siamo in mille il canale se, YouTube è attivo, altrimenti non è attivo. Se vi iscrivete arriverà la notifica di quando facciamo un sì, video. Sì, attivate e la quando... campanellina, vi arriva la notifica di ogni video che caricheremo, ok? Se c'è una domanda, mi sono già... io la domanda. Sei pronta, tu non leggere tu. Vedi qua, guarda qua, guarda, guarda. C'è una domanda. Te. Il sugo crudo. Totto. Ho detto già, il sugo crudo il sugo crudo non si cuoce. salsa Si, sì, salsa di pomodoro semplice. Mozzarella, semplice, potete utilizzare la scamorza, il treccione, anche le mozzarella, ma abbiate cura. Di metterla a colare con la pasta e il mio consiglio è di non unire il sugo alla mozzarella perché l'acidità del sugo farà fuoriuscire i liquidi, il siero della mozzarella. E quindi, una volta poi in cottura, vi apriranno i panzerotti. Dimmi, regista: il canale YouTube qual è? Cucina con me, Graziella. Iscrivetevi! Iscrivetevi! Iscrivetevi! Iscrivetevi! La ricetta dove la, la ricetta troviamo... è nel link sopra la diretta. È nel link che troverete sulla diretta. Ok? È il link attivate la notifica. In questo momento voi sotto dovreste trovare attiva notifica. In modo che quando io sarò in diretta, e voi sarete su Facebook, arriverà la notifica che sono in diretta. È semplice. Dai. È molto semplice. Un po' dipendono, è semplice. un po' di dipende, attenzione basta ok penso di aver detto tutto eh, li puoi offrire i panzerotti? Sì, io li offrirei volentieri quando sarà finito tutto abbiamo già detto con il mio amico domiziano mastrangelo del gruppo di conversano del mio paese che faremo una tavolata in mezzo castello. al, castello. In, in mezzo mezzo al castello. castello in mezzo in mezzo al castello faremo una tavolata enorme purtroppo dobbiamo avere ancora un po di pazienza questo è il periodo che ci è capitato mm. però come vedete, ce la stiamo mettendo tutta, ce la stiamo facendo lo stesso. Sì, sì. Una, ce la faremo. una mega, sì, una mega tavolata, tavolata, eh. tavolata, possibilmente con il sì. comune. Ciao, Maria. Gli amministratori, le forze dell'ordine. Sì, tu, tutti, tutti, tu, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, venite tutti. Da, da tutto il mondo, Do, donne, noi, uomini, bambini. Noi anziani, accettiamo tutti saremo tutti insieme veramente speriamo al più presto possibile che questa cosa finisca e che quindi possiamo tornare alla vita normale ok? allora la diretta finisce qui <ride> andate in pace No, la diretta finisce qui nel frattempo vi ricordo 1. il canale youtube iscrivetevi 2. la ricetta è nel link sopra la diretta tranquilli se avete qualche domanda io vi rispondo ferma con le mani 3 3 ah, seguitemi anche su Instagram, che se diventiamo tanti anche su Instagram, farò le dirette anche su Instagram, contemporaneamente, Facebook e Instagram. Dopodiché, penso di aver detto tutto, vero regista? Sì, grosso modo, si, sì. penso di sì. sì, ok, bene, io vi saluto. Beh, vi auguro un una buona pure, serata. Ragazzi. Ti fanno i complimenti per, per la spiegazione, dei consigli, grazie, sei bravissima, grazie, simpaticissima, grazie, grazie, piacere, grazie, seguite. grazie, grazie, seguite, grazie, grazie. Iscrivetevi. seguiteci, iscrivetevi, e iscrivetevi, mettete il like alla mia pagina e vi arriveranno tutte le notizie, qualcuno la stellina, se ancora che la stellina, e a poi, a vostro... niente, costante, noi continuiamo a friggere, e niente, buona serata a tutti e buon appetito. Alla prossima. Ciao, alla prossima diretta. Ciao. Ciao. ciao.